Ciao sono Marco e questa mattina mentre passeggio in questo verde straordinario scusa se tengo la camera così ma avresti il sole in faccia e così intanto ti godi anche il panorama anche se il terreno è impervio cercheremo di fare una buona registrazione mentre passeggio qui in questo verde totale con un panorama meraviglioso insieme al fedele amico a quattro zampe col naso umido davanti e la coda di dietro voglio parlarti dei limiti che, come noi tutti ormai sappiamo perché è dimostrato, li abbiamo solo nella nostra testa. Tutto quello che è un limite per noi è un vantaggio, dal limite in poi noi cresciamo. C'è anche un altro aspetto molto interessante a proposito dei limiti, tieni presente che le più grandi opere edili mai esistite sulla faccia di questa bellissima terra verde sono state realizzate nel momento in cui i limiti tecnici erano più elevati fatti conto, non so, la Sfinge, le Piramidi, il Colosseo, la Grande Muraglia, sono opere che realizzarle oggi sarebbe impensabile, eppure sono state fatte nel momento in cui i limiti erano più grandi. Sembra che il limite sia il più grande amico dell'architettura, proprio perché ci mette nella condizione, o meglio ammesso nella condizione i grandi architetti, i grandi progettisti, di realizzare qualcosa di straordinario li ha messi nella condizione di migliorarsi, ecco e qui torniamo al concetto che dicevo prima, il nostro limite è il nostro punto di partenza per la nostra crescita personale, dal limite in poi noi cresciamo, se non andiamo a superare i limiti rimaniamo lì dove siamo e non abbiamo punto di crescita, il limite ci dà modo di metterci alla prova, di andare oltre quello che noi siamo spero che questo semplicissimo pensiero questa mattina in questo panorama meraviglioso possa tornarti utile io spero sempre di essere utile più di qualcuno mi ha detto che con i miei video riesco ad essere utile a qualcuno mi fa piacere allora continuo a farlo mentre continuo la mia bella passeggiata se tu vuoi esprimerti in merito puoi farlo tranquillamente nello spazio dedicato ai commenti sarà per me un piacere accogliere il tuo commento e anche eventualmente una risposta di qualunque genere anche se non sei d'accordo con quello che ho detto io mi piace mettermi in gioco mi aspetto i tuoi commenti e se ti piace condividi oltretutto ok ti do un abbraccio ciao